si fa ad ascoltare in modo attivo? Marinella Sclavi, pioniera dell'ascolto attivo nel nostro paese, lo riassume in sette regole, che in questo video cerco di declinare per i terapeuti. Regola numero uno, non avere fretta di arrivare alle conclusioni. Come dicevo in un recente video, in due recenti video, quando faccio supervisione ai terapeuti, spesso non è che gli insegno delle tecniche particolari, o meglio, può anche capitare, ma la maggior parte del lavoro non si concentra su quello, si concentra piuttosto su il definire meglio l'obiettivo e ancora prima definire meglio il problema. Io stesso passo buona parte della prima seduta a fare questo, e mi sembra che rispecchi la regola numero uno, senza un obiettivo chiaro, non andai da nessuna parte. Se vuoi saperne di più, guardati i video prima seduta di psicoterapia: la primissima cosa che devi assolutamente fare, e prima seduta di terapia, la seconda cosa che devi assolutamente fare. Regola 2: quello che vedi dipende dalla prospettiva in cui ti trovi. Cerca sempre di capire attraverso quali lenti stai interpretando quello che la persona ti sta dicendo. Anzi, se posso permettermi, cerca di non interpretare affatto fin dove è possibile. Stai sui. Fatti. Più stai sui fatti, meno castelli in aria costruisci e come si sta sui fatti chiedendo alla persona se hai capito bene, chiedendo proprio ho capito bene è questo che intendi, cosa significa questa cosa che hai detto, o ancora cosa intendi quando dici. X. Regola numero 3 connessa alla precedente. Se vuoi capire per bene quello che l'altro dice, chiedigli di aiutarti facendoti spiegare i come e i perché. Come sopra, chiedi sempre feedback al tuo paziente in modo da poterti aiutare a comprendere il suo punto di vista, il modo in cui lui vede quelle cose il modo in cui lui le intende. Tutti arriviamo a comprendere una frase come ho oh, bassa autostima o oh, non mi sento amato, però come lo intende precisamente la persona che è di fronte? dovresti chiederglielo. Regola 4, le emozioni che provi non ti aiutano a capire quello che vedi, ma come lo vedi. Le emozioni che provi in seduta dicono qualcosa di te, qualcosa della persona e qualcosa di quella relazione. Questo non significa che il processo terapeutico passi per l'interpretazione di quelle emozioni, ma che devi essere consapevole del ruolo che giocano. Regola 5, stai attento a quei dettagli fastidiosi che minano ciò in cui Credi. Da piccoli fenomeni non verbali a esplicite di dichiarazioni di dissenso che non cogliamo perché in contraddizione con la nostra teoria. Ecco, se ti perdi questi pezzi rischi di perderti il paziente. Ancora una volta, hai un dubbio su qualcosa che la persona ha fatto, qualcosa che ha detto, qualcosa che sta provando in quel momento? Bene, fatti un favore, fallo anche a lei. Chiediglielo. Sì, insomma, sembra che. Praticamente la regola omnia dell'ascolto attivo è chiedere feedback a chi hai di fronte. Regola 6, il buon ascoltatore è quello che utilizza questi momenti di conflitti per imparare a gestirli, per diventare bravo a gestire i conflitti. Con la persona che sta ascoltando. Non insistere, non opporti, ricorda sempre che una spinta provoca una spinta contraria, che l'insistenza produce la resistenza, che l'imposizione produce opposizione. Se c'è un conflitto alza le mani, non sei lì per convincere qualcuno, sei lì per aiutarlo a trovare la sua strada. Regola 7 lo humor ti rende esperto nell'arte dell'ascoltare. Non devi ovviamente prenderti gioco della persona che hai di fronte, ma come dicevano personalità, come Bateson o Whitaker, devi imparare a usare lo humor per aiutare la persona a vedere le cose da un altro punto di vista. E nel momento in cui imparerai veramente ad ascoltare, vedrai che lo humor arriverà da sé.